No, invisibili. Che, che, che... Cioè, sul serio usiamo l'invisibilità nelle Bedwars. Wars. Salve, benvenuti in questo nuovissimo video in una modalità mai vista prima. Si chiamano Bedwars. Wars. In pratica bisogna distruggere i letti delle altre persone e poi ovviamente ucciderle. A parte gli scherzi, il video si chiama la mia ultima texture pack o qualcosa del genere. Non è che smetto di fare texture pack. L'idea è di smettere di fare questi recolor e fare delle texture nuove. La colorazione di questo texture pack è l'azzurro. Avevo in mente di fare anche altri colori, ad esempio il giallo, però non lo so. Perché secondo me hanno stufato. Questo però dovreste dirmelo voi nei commenti. Quindi ditemi cosa vorreste, se vorreste nuove texture pack, se vorreste altri colori. Ditemi quello che volete, scrivete. Liberatevi di tutti i vostri pensieri, dite quello che volete nei commenti. Ma questo? Sì, ma, ma non è possibile... Ma non è possibile, ma perché deve attaccare adesso? Non ho avuto neanche il tempo di bardare il letto, no eh, Non posso neanche fare la mia intro lunghissima Che questi devono subito attaccare No, non posso difendermi stavolta Ma quanto sono intelligente Devo andargli in base al più presto Non ci posso credere Gli ho rotto il letto <ride> Mamma mia Cosa, cosa... mi sono inventato per rompere un letto? È la prima volta che uso la testa in modo così. E ora vediamo se riusciamo anche ad ucciderlo. E mi sa che ha sloggato. Ha slogato. Che scemo. Però ora non abbiamo più il letto. Questa proprio non ci voleva. Lui vuole andare a prendere i diamanti. Ah, ah, ah. Allora mi sa che inizieremo a camperare perché perdere il letto all'inizio partita perché sto qua deve romperlo così totalmente a caso. Uffa, che fastidio quando fanno così questi giocatori. Non ho avuto il tempo neanche di mettere un blocco. Cioè, è una roba allucinante questo server. Io i miei tempi. Non ho fatto il piccone. Allora mi faccio delle scale, dei blocchi e. E sharpness. E facciamoci anche la spada di ferro Perché non abbiamo più il letto Dobbiamo difenderci in qualche modo Facciamo qua più cose possibili Va bene Mi sono scivolate le scale Andiamo a fare un giro Ma questo dove sta andando? L'acqua è andato al centro A prendere Ismeraldozzi smeraldozzi E anche lui non barda il letto Ora è morto Da uno hits error 404 Che nome? Molto fresco e originale Tecnicamente dovremmo essere in vantaggio noi Perché lui potenziamenti non ce li ha mica Mi faccio anche l'arco per sicurezza No, non dirmi che cheitta Dimmi che sei soltanto bravo a fare i ponti Perché sennò veramente esco pazzo Porco cane, già qui No, ok, non cheitta, perfetto Sa soltanto fare quella roba lì, moonwalk, Goldbridge, come si chiama Devo scendere in modo... Quei blocchi mi potrebbero essere utili Potrei clacciarmi, però sarebbe un po' rischioso Ma noi lo facciamo comunque, ok, mi è venuto Ok, io ho rotto il letto, ora un hit è morto. Perfetto. Togliamo questi blocchi. Non so perché si possono mettere i blocchi qua. Tecnicamente non si potrebbe. Una feature originale di questo server. Eh, facciamo delle firebole, anche se non mi piace usarle, ma... Oggi bisogna giocare così, perché rosa ha deciso di romperci il letto senza un apparente motivo. Allora andiamo di qua, chiaramente tenendo lo shift perché a noi di fare i fenomeni non interessa. Qua c'è la base del giallo, potrei rompergli il letto così saremmo tutti senza il lettino. La cosa mi fa anche piacere. Anche il giallo usa la tattica di non bardare il letto. Com'è possibile che a queste persone nessuno gli vada in base? Io mi lontano un minuto, mi arrivano otto persone in base. Oh, va bene. Clutch! Oh, mi è venuto davvero. Perfetto il giallo ha perso il letto Ah siamo rimasti in due No vabbè Pazzesco Potenzo l'arco lo faccio ancora più potente Ora bisogna capire da dove potrebbe arrivare il giallo Ha fatto un bel po' di kill eh? Non credo citti Ma ho vinto Perché ho vinto perché ha sloggato Aveva così paura di me che ha deciso di sloggare Va bene Va bene siamo in un'altra partita Speriamo vada bene Allora bardiamo subito il letto Perché sennò poi ce lo rompo un subito Ed è un problema Quindi mi servono 14 E faccio la clay Ok perfetto il rosa sta bardando con il legno L Ho messo malissimo quel blocco lì Ma perché sta venendo il rosso? Qual è la motivazione logica di tutto questo? Ah, perché citta. Bella lì! Meno male, meno male. Serviva un cheater in questo gioco. Serviva proprio, serviva proprio un bel cheater. Ogni tanto vanno sempre bene. Guardalo qua. È stato bannato? Sì! È stato bannato quando ho perso il letto. Oh mamma mia! Potevano bannarlo un pochino prima. E ora arriva anche il rosa. Proprio qua deve venire a usare lo sto qui Madò. Oh, sto server inizia da eh? quello con l'invisibilità. Questo con le hack. Cioè, non ci siamo qui, eh. Non ci siamo. Ma poi, con tutte le altre persone che ci sono, il rosso deve venire a cittare proprio addosso a me. Io veramente non so che dire Sono, sono basito Ora ti spacco il letto anche se sei stato bannato mm, Così impari Ora mi metto a piangere Allora devo farmi l'arco perché eh, io il letto non ce l'ho più Quindi rischiare non è una buona idea Faccio anche l'ascia delle scale Per cracciarmi da qualche parte eh, Frecce non ne ho tantissime Però vorrei fare anche una mela dorata E facciamoci altre frecce 32 La mela si è mangiata da sola Perfetto Dai cadi giù rosa ho colpito ma non prende knockback. No dai devi cadere di sotto ti ho colpito. Dai. Sicuramente lagga però c'è cioè, ste robe a me non piacciono. Vuole rompermi il letto complimenti sono sicuro che lo romperai. Potrebbero ridarmi il letto visto che me l'ha distrutto un cheater. Sarebbe carino aggiungere questa features di far rinascere il letto con tipo... Non so 30 smeraldi una cosa del genere abbiamo rotto il letto a questo qua però non abbiamo fatto sharpness quindi facciamo soltanto una prot però non è così sciocco da attaccarmi senza un piano penso che lo boost spammerò un pochino e poi lo ucciderò con la spada il piano è questo speriamo non fallisca non lanciarmi niente per cortesia ok grazie gentilissimo gentile come poche persone Scalobo spammiamo un pochino. Poi lo uccidiamo con la spada. Posto spada di ferro e delle mele dorate. Perfetto. Prendiamo altri diamanti così facciamo sharpness. Quattro perfetti. Poi andiamo nella base del rosso così prendo altre risorse. Più risorse ci sono meglio è. Facciamo altre mele. Potenziamo gli item. Delle fiere bole e... Sharpness Altre frecce E altre mele e, ah, e facciamo anche dei blocchi ovviamente Se no cosa facciamo Rimaniamo sempre pregheppolati E andiamo a prendere i diamanti Così facciamo prot 2 E proviamo ad attaccare chi rimane Il bianco ancora è letto purtroppo Però sta combattendo contro il verde Speriamo che il verde abbia la meglio Di sicuro io non lo vado a disturbare Perché andrebbe contro i miei interessi Io penso che rimarrò qua con calma a farmare il più possibile per poi attaccare alla massima potenza Facciamo scorta di diamanti Ok possiamo già fare protection 2 Spero che gli altri non siano messi benissimo Se no come facciamo? Il team verde è stato eliminato Purtroppo Oh questo è un problema perché ora devo vedermela io con il bianco E ancora il letto e la cosa non mi piace per niente non, non è valido È un grosso vantaggio avere il letto Io se muoio ho perso per sempre Vabbè però siamo arrivati in finale possiamo accontentarci Facciamoci armatura di diamante spada di diamante tutto e di più Ovviamente non facciamo TNT invisibilità quelle cose lì le fanno i scarsoni 9 smeraldi, niente male, me ne servirebbe un altro, eccolo qua, l'abbiamo chiamato, qual è la base del bianco, perché tanto dovrò attaccarlo prima o poi, eccolo è venuto al centro, allora, gheppoliamo e ci andiamo di arco, Sai che non ha fatto potenziamenti, però potrebbe citare. quindi vi giocherai tranquillo, ci andiamo così Ok, non è particolarmente forte a questo videogioco. Ma va benissimo così. How. Cliccando il mouse, ti ho ucciso, amico mio. Quella lì è la sua base. Va bene. Potrei farmi tutti i potenziamenti e poi tipparmi con l'Ender Pearl. Però scommetto che ha messo anche una bella trappola. Questo qua sembra scarso ma secondo me è molto furbo Non facciamoci ingannare così Ok qua non lo vedo Però io voglio evitare assolutamente che prenda gli smeraldi Perché secondo me questo qua le usa l'invisibilità Eh fidatevi di me Questo qua se gli dai gli smeraldi si fa le pozioni Ne sono certo E qua sotto Non so cosa voglia fare se vuoi attaccarmi no, Non lo so davvero Ok vuole attaccarmi Perfetto eccolo ciao grande Dobbiamo killarlo Ok, ho già perso un po' di cuori L'ha già ripresi tutti con la mela, però Quanto male fa! E sono prot 2! Mamma mia, vuoi dirmi che si è fatta la prot 3? Stop, boh! Sì! Hai visto due hit e mi tolgo tutti i cuori Lascia stare, lascia stare il mio arco Mamma mia, come faccia? Non lo so uh, Andiamo via, facciamoci i potenziamenti Questo qua usa i trucchi cioè, mi ha tolto tantissimi cuori in tre spadate, in pratica. Non, non so come sia possibile sta cosa. Vabbè, eh, Minecraft è un gioco strano, l'ho sempre detto io. Minecraft è un gioco per adulti. Peghi 18. È Altro che costruire casette, un gioco rilassante. Eh, sì, qua diventi pazzo. Allora, è morto da solo lui, per fortuna. Mi faccio protection 3 perché sicuramente anche lui se l'è fatta, armatura, spada di diamante potentissima e direi di fare l'ender pearl. No allora potenzo queste cose qua al massimo giusto così per sicurezza. Le mele dorate ce l'abbiamo. ma faccio anche il secchio di latte perché secondo me lui la trappola ce l'ha. Bene in queste condizioni dovremmo farcela. In teoria, a meno che lui non abbia in serbo altre sorprese, ma mi auguro di no. Ok, lui è qua sotto, vuole farmare smeraldi, secondo me. Ok, mi, mi sa che mi attacca, no, no non mi attacca, ha visto l'armatura, ha detto no, grazie. Sta correndo, forse ha un piano segreto per uccidermi. Vuole scappare, ma non lo sa che ha l'arco, sì che lo sa. L'ho usato fino a poco fa, che sciocco. Ora conviene spaccare tutte le sue vie di fuga, quindi quella lì è la prima. Noob uguale bow Questo qua è uno di quelli lì che gioca soltanto con la spada E con le TNT Perfetto Bevo questo latte magico E ci vado con l'ender pearl Bowspam. spam bow spam uguale noob <ride> Ciao Grazie mille Ho preso comunque la trappola anche se ho bevuto il latte Ma ce la siamo portati a casa <ride> Questo qua è arrabbiatissimo, mamma mia Va bene, va bene La spada di diamante non serviva neanche Va bene così, va bene così Lasciate tantissimi like, ricordatevi di commentare Fate i bravi, ci vediamo un'altra volta E dai, niente, bello lì